Allora, grazie Presidente. Questa delibera, come sapranno tutti. I membri della Commissione urbanistica viene da lontano, è il frutto un po' di un lavoro che la Commissione sta facendo dall'inizio di questa consigliatura. Noi spesso, sia perché sollecitati dai cittadini ma anche e soprattutto dai municipi, abbiamo affrontato in Commissione il tema delle convenzioni urbanistiche. Eh, dico brevemente che in queste convenzioni, che sono dei veri e propri contratti tra l'amministrazione e i privati, sia l'amministrazione che i privati sottoscrivono degli obblighi. Eh, quindi in particolare il privato che realizza il suo comparto edificatorio eh, con le convenzioni si obbliga a realizzare delle opere a scomputo così come è previsto dal testo unico eh, 380 del 2001. Purtroppo in tutte le commissioni eh, spesso noi eh, vediamo che gli obblighi previsti da queste convenzioni poi non vengono rispettati e eh, ci troviamo dinanzi a delle eh, convenzioni incomplete quindi non eh, mi scusi Presidente non riesco perché eh, se può un attimo è difficile sì colleghi cortesemente se si potesse fare silenzio per consentire eh, alla consigliera Iorio l'intervento. Prego consigliera. Quindi come dicevo spesso in queste commissioni si rilevano tantissime criticità che possono andare dalla mancata realizzazione di queste opere o ad una parziale realizzazione delle stesse o anche ad una difforme realizzazione delle stesse opere a scomputo rispetto al progetto eh, approvato e eh, oltre questo eh, in alcuni casi eh, abbiamo visto anche eh, da parte dell'amministrazione diciamo, una difficoltà a seguire tutta questa mole di eh, convenzioni e eh, vorrei ricordare che già in precedenza l'Aula ha approvato una mozione nel 2018 in cui impegnava la sindaca e la giunta a eh, fare una ricognizione ed un monitoraggio di queste convenzioni. Successivamente quindi in una commissione abbiamo verificato che questa attività è stata portata avanti dal Dipartimento e quindi oggi possiamo sapere, cosa che prima non sapevamo, quante sono le convenzioni in essere e sono all'incirca 500, quindi un numero notevole. Parlo quindi di convenzioni ancora in itinere, quindi non scadute, non decadute oltre 500 e eh, collegate ai eh, più diversi strumenti urbanistici, quindi in generale parliamo di convenzioni di lottizzazione, ma rientrano in questo anche ex articoli 11, cosiddetti PRU, programmi di recupero urbano, ex articoli 2 come i PRIU, i piani di zona, accordi di programma in attuazione di compensazioni urbanistiche e la cosa che poi ci ha eh, colpito come dato, oltre all'aver appurato questa grande mole di convenzione che negli anni il Comune di Roma ha sottoscritto con i privati è anche il valore, e qui vorrei veramente l'attenzione di tutti, eh, delle opere a scomputo ad esse collegate e in eh, qualcosa che ovviamente si ripercuote anche sul nostro bilancio. Stiamo parlando di un valore pari a circa 2 miliardi e 340 milioni di euro di opere a scomputo, cioè a fronte degli oneri che questi privati avrebbero dovuto versare all'amministrazione, monetizzandoli l'amministrazione ha deciso invece che al posto di incamerare questi 2 miliardi e 340 milioni di euro che non, mi sembra che non siano pochissimi ha deciso di lasciare ai privati l'onere di realizzare loro stessi questi, queste opere, quindi parliamo di fogne, strade, marciapiedi, illuminazioni, opere di urbanizzazione primaria ma spesso anche opere di urbanizzazione secondaria, quindi parliamo di scuole, eh, edifici eh, diciamo, con le destinazioni di servizi eh, pubblici. Quindi per noi è molto grave che l'amministrazione non sappia eh, con, la, con precisione quali siano queste opere che andavano o andrebbero realizzate e... Eh diciamo non ne abbia una eh, effettiva eh, contezza. Per questo dicevo sia con il lavoro di commissione che con atti precedentemente approvati noi abbiamo più volte ripetutamente dato indirizzi eh, tramite l'assessore ag agli uffici di prestare eh, attenzione a questo tipo di eh, attività perché per noi è fondamentale che poi i cittadini oltre a veder sorgere palazzi nei loro quartieri vedano anche eh, corrispondersi quello che è eh, diciamo un beneficio e cioè vedano anche arricchirsi i loro quartieri delle necessarie opere di eh, urbanizzazione. Va detto che, però che in alcuni casi diciamo, non diamo soltanto la responsabilità al privato perché in alcuni casi noi non riusciamo a eh, collaudare queste opere, quindi per svariate ragioni non entro qui nel merito, quindi abbiamo opere che seppur realizzate non sono collaudate e quindi non ne possiamo fruire perché il patrimonio non esegue l'immissione in possesso e perché non l'acquisisce e quindi... Per noi non è normale vedere opere eh, realizzate, scuole, edifici, piste ciclabili che sono lì pronte, che potrebbero essere sfruttate e usufruite, godute dai cittadini invece questo non è possibile per tutta una serie di ragioni. Ovviamente in quella mozione noi demmo anche indicazioni affinché nei casi in cui si dovessero rilevare delle gravi inadempienze davanti, eh, da parte dei privati l'amministrazione dovesse procedere. Procedere immediatamente con le escursioni delle fideiussioni ad esse collegate perché è ovvio che i privati, nel momento in cui sottoscrivono delle convenzioni, si obbligano a fare delle cose e devono anche, eh, diciamo, eh, dare delle garanzie e quindi delle fideiussioni bancarie ad esse collegate. Devo dire che eh, questo positivamente, anche questo in alcuni casi, è stato fatto dall'amministrazione e quindi negli ultimi tempi gli uffici hanno eh, proceduto cosa che non mi risulta sia stata fatta mai in precedenza, a ad, ad escutere due di, eh, di queste fideiussioni, in particolare una relativa a Bufalotti, e, e Porte di Roma quindi un'opera molto importante di cui abbiamo più volte parlato in commissione ehm, e eh, un'altra era sul sottopasso dell'Aurelia di via Gregorio XI e anche lì è stato avviato il procedimento di escussione della fideiussione e adesso ovviamente tocca all'amministrazione portare a termine completare queste opere e eh, darle quindi giustamente ai cittadini Cittadini. Quindi mh, mi toccava fare questa doverosa eh, premessa e arrivo subito alla delibera che di fatto è una delibera molto semplice perché ha uh, un obiettivo uh, principale, per noi fondamentale, è quello di dare massima trasparenza a queste informazioni, di diffondere il più possibile tra i cittadini queste informazioni che devono coadiuvare L'amministrazione anche nelle attività di controllo e di vigilanza sul territorio. Data la mole appunto di queste convenzioni non è sempre possibile, non è facile per gli uffici che sappiamo hanno, non hanno tantissime risorse andare a verificare eh, i cantieri, muoversi su un territorio ampio come quello eh, della città di Roma e eh, poi per noi è anche dovuto eh, ai cittadini che loro sappiano in che cosa devono essere impiegati i loro eh, soldi perché gli oneri di urbanizzazione sono eh, oneri che devono essere, i cui benefici si devono necessariamente riflettere sulla vita eh, dei, eh, dei cittadini. Quindi con questa delibera noi stiamo chiedendo in prima battuta la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale dell'elenco di tutte le convenzioni in essere e eh, con alcune informazioni e dati eh, diciamo principali che ne consentano quantomeno la loro localizzazione nei vari eh, municipi. In seconda battuta, e quindi in delibera diamo un tempo più ampio che è quello di sei mesi, chiediamo che questo elenco venga implementato con ulteriori dettagli e che quindi per ogni singola convenzione si sappia quali sono le opere ad esse collegate quindi il cittadino che abita nel municipio X deve sapere che in quel luogo c'è attiva una convenzione che dunque c'è un privato che si è obbligato con l'amministrazione a realizzare una strada, un parco, una pista ciclabile, un, un parco giochi, eh, un campetto sportivo perché fino a che la cittadinanza non è informata e non lo sa e non ha neanche la consapevolezza quindi noi con questa delibera chiediamo ampia eh, diffusione di queste informazioni ovviamente poi gli uffici saranno loro a valutare quali sono le informazioni soggette a privacy e quindi quali sono le informazioni che dovranno essere eh, oscurate. Con questo vogliamo anche ehm, diciamo coinvolgere maggiormente i municipi perché sono loro in prima istanza essendo eh, le istituzioni di prossimità MBC che eh, ricevono le sollecitazioni dei cittadini che spesso vedono cantieri aperti per anni e non si spiegano il perché queste opere non vengano concluse o non sanno eh, neanche cosa si sia previsto in quel luogo. Per cui è anche per dare una mano ai municipi che spesso fanno molta fatica a reperire queste informazioni, a capire come stanno veramente le cose, perché noi crediamo che in quest'ottica anche i municipi e le strutture eh, territoriali debbano quindi poter partecipare insieme al Dipartimento Urbanistica in questo caso e comunque alle strutture centrali a questa attività di controllo e eh, di vigilanza. In ultimo vorrei anche dire che nel mentre noi svolgevamo questa attività come Commissione, davamo questi indirizzi agli uffici, è arrivata un anno fa una delibera dell'ANAC nel 2018 quindi una delibera anche molto pesante che chiede conto all'amministrazione proprio della mancata realizzazione delle opere a scomputo e di, una mancata, diciamo, di un loro mancato collaudo o comunque emissione in, in possesso da parte del patrimonio eh, comunale come se eh, il Comune avesse un grande tesoro a sua disposizione ma non ne potesse eh, godere quindi anche su questo fronte so che gli uffici eh, con eh, il Dipartimento stanno facendo un grande lavoro di monitoraggio, di ricognizione e di riorganizzazione di queste convenzioni che nel tempo si sono andate accumulando, che però eh, ancora non si sono ehm, effettivamente eh, organizzate, quindi non c'è una modalità di gestione eh, molto, molto fluida e ehm, questo però noi non entriamo nel merito, lasciamo che siano gli uffici ad organizzarsi al meglio, abbiamo però chiesto in delibera e così concludo anche un altro passaggio che secondo me potrebbe essere utile sia agli uffici ma anche ai cittadini, ai tecnici, agli operatori, eh, cioè quello di pubblicare poi questi dati all'interno eh, del sit e poi anche della NIC che sono degli strumenti cartografici consentendo quindi a chi accede alla NIC di poter cliccare sul, eh, sul, diciamo, sulla zona interessata dalla convenzione e poter avere tutti i documenti a disposizione. A dalla Convenzione stessa con l'elenco delle opere in essa previste. Capiamo bene che per questo tipo di eh, passaggio sarà necessario un confronto anche tra gli uffici di urbanistica e magari gli uffici del Dipartimento ehm, diciamo, ehm, del DTD di... e quindi sarà necessario una maggiore eh, tempistica e probabilmente noi saremo anche chiamati a eh, dover eh, investire dei soldi e quindi dei fondi per questa digitalizzazione, ma noi crediamo molto a questo tipo di attività che da un lato garantiscono una maggiore trasparenza, però dall'altro consentono all'amministrazione di essere veramente efficiente e di gestire al meglio il proprio patrimonio. Grazie.